Non sono tutti una novità, o almeno non lo sono per l'essere umano in generale, ma in Europa, eh, e in particolare in Italia, tutto questo è ancora molto esotico e acerbo. In questo video voglio parlare quindi di questi nuovi alimenti, partendo da quelli che credo siano i più conosciuti normali, abbastanza accettati, eh, fino a quello che reputo il più strano in assoluto. Partiamo quindi dalla carne vegetale. Questa in realtà non è una novità, tanto che viene proposta anche in molti fast food come alternativa all'hamburger di manzo. Eh, ne ho già parlato in un mio video specifico che invito ad andare a vedere se volete approfondire. Si tratta di prodotti simili ad hamburger o wustel o a Bresaola o addirittura tonno, eh, ma fatti con ingredienti eh, del tutto vegetali o almeno senza l'uso di carne. Um, infatti è possibile che alcuni alimenti contengano almeno delle uova sulla salubrità di questi alimenti le ricerche attuali sono positive e anche nel mio precedente video descrivo uno studio che mette le carni vegetali un gradino sopra uh, ai prodotti equivalenti di carne vera e propria dal punto di vista salutistico oltre a questi prodotti abbiamo uh, quelli più distanti dal sentore comune come il tofu Uh, il seitan, il tempe, uh, che sono alimenti derivati da soia o da cereali. Tutti questi prodotti hanno in comune la quota proteica che ad eccezione del seitan è sia abbondante che completa, quindi fanno in modo che non si debba rimpiangere la carne in termini nutrizionali. Il seitan derivando dai cereali risulta carente in lisina, ma è un problema solo se è l'unica fonte proteica disponibile, e quindi normalmente non è un problema. Il secondo alimento di cui si parla spesso è rappresentato dagli insetti e io stesso ho fatto un'ospitata sul canale A Caccia di Scienza per parlarne in una live. L'Europa ha approvato fino ad ora quattro prodotti a base di insetto, due coleotteri, un grillo e una locusta. Um, L'ultima approvazione eh, risale a metà gennaio 2023, quindi recentissima. È possibile, anzi probabile, che nel futuro verranno approvati anche molti altri prodotti a base di insetto, nonostante in Italia solo il 30% delle persone si dichiara possibilista nel mangiare insetti, è evidentemente un mercato in grande fermento. I motivi sono soprattutto economici e ambientali, gli allevatori di bestiame comune possono usare i prodotti derivati dagli insetti per nutrire i propri animali, in alternativa ai prodotti vegetali. L'allevamento stesso degli insetti, anche per uso umano, è relativamente economico se si confronta con le spese degli allevamenti classici. Um, infine, l'impatto ambientale di un allevamento di insetti è enormemente inferiore rispetto a quello che per esempio mh, abbiamo nei bovini non c'è un vantaggio economico per il consumatore almeno per il momento perché questi prodotti tendono a costare un po più di quanto costino la carne o la farina comuni nutrizionalmente però sono un'ottima alternativa alla carne comune generalmente hanno un buon contenuto proteico un alto contenuto di grassi e apportano anche fibre sotto forma di chitina eh, a proposito non è vero che la chitina è cancerogena addirittura è studiata per usarla nelle cure eh, di vari tumori vi, vi metto un link in descrizione consumare insetti quindi dà la possibilità di avere una risorsa valida in più da poter sfruttare per l'alimentazione quotidiana che allo stesso tempo ehm, impatta sull'ambiente di meno rispetto alle carni a cui siamo abituati un altro alimento di cui si parla molto è la carne coltivata chiamata impropriamente Carne sintetica, dico impropriamente perché non è sintetica, anche questa deriva da cellule di animali, solo che per produrre un hamburger non c'è bisogno di uccidere una mucca, però si fa una biopsia per prelevare un po' di tessuto. Anzi a dirla tutta non c'è nemmeno bisogno di fare questa biopsia ogni volta, le cellule possono creare una linea cellulare potenzialmente infinita in modo da produrre carne più velocemente se ne parla come possibilità addirittura dall'inizio del secolo scorso è famoso un passaggio di Winston Churchill in uno dei suoi scritti dove dice sfuggiremo all'assurdità di far creare un pollo intero solo per mangiare il petto o l'ala facendo crescere queste parti in un ambiente adatto ovviamente da allora la situazione è molto cambiata le conoscenze scientifiche sono enormemente più avanzate ma siamo arrivati al punto finalmente di poter crescere un hamburger in laboratorio la prima apparizione di questo prodotto al pubblico è datata 2013 ed era un prodotto acerbo ad esempio non aveva grassi quindi risultava meno appetibile inoltre costava svariate migliaia di dollari attualmente invece sull'argomento ci lavorano quasi una cinquantina di aziende tecnicamente la linea cellulare viene fatta crescere su un'impalcatura che può essere fatta di vari materiali edibili tra cui cellulosa e chitina per dare alla coltura cellulare una struttura tridimensionale in modo che non rimanga su un unico strato. Questa viene poi posta in un bioreattore che è una sorta di complicato incubatore ehm, per avere costantemente le condizioni ottimali per la crescita delle cellule. Il prodotto finale sarà dato dai tipi di tessuto che facciamo crescere in questi bioreattori, quindi con più o meno grasso a seconda di quello che vogliamo ottenere. Um, il vantaggio ambientale è evidente perché eh, vengono sfruttate molte meno risorse e vengono prodotti molti meno gas serra rispetto agli allevamenti per la produzione della stessa quantità di cibo. L'ultimo prodotto, il più fantascientifico che sono riuscito a trovare, è la soleina. L'azienda che la produce, la Solar Foods, ha brevettato un batterio che riceve il suo nutrimento da alcuni gas, anidride carbonica, azoto e idrogeno anche qui si usa un bioreattore che dà l'energia per la produzione dell'alimento il prodotto finito è composto da 65-70% di proteine 5-8% grassi e 10-15% di fibre ed è una polvere da utilizzare come un integratore proteico la polvere ovviamente è composta da questi batteri essiccati ed è quindi una forma delle cosiddette proteine monocellulari ovvero microrganismi unicellulari edibili come ho detto questo è il più fantascientifico degli alimenti ma tanto per far capire da quanto tempo si sta pensando a qualcosa del genere le proteine monocellulari sono anche citate nel primo film di matrix del 1999 andando ancora più indietro il primo alimento risale a circa un secolo fa quando si utilizzò il lievito come fonte proteica per animali e a dire il vero si usa tuttora anche per gli umani, eh, si chiama lievito alimentare o lievito desidratato ed è un'ottima fonte di proteine soprattutto se non si consumano carne e pesce. Anche qui l'effetto è di ridurre le emissioni ed essere più rispettosi dell'ambiente, inoltre è un prodotto piuttosto economico. In conclusione possiamo dire che le risorse che l'essere umano sta introducendo per aumentare la possibilità di alimentarsi sono enormi, con ampie possibilità di miglioramento. L'ultimo consiglio che voglio dare è di non trascurare quel che invece già c'è la forma meno impattante e più rispettosa dell'ambiente di alimentarci che abbiamo già ora è puntare sui vegetali una dieta quanto più vegetale ovvero consumando carne e pesce solo saltuariamente permette di abbassare di moltissimo l'impatto ambientale dell'alimentazione umana più persone sceglieranno di consumare prodotti vegetali frequentemente